Ritrovati, siamo in compagnia di Angela Malanchino. Angela, Angela ben trovata ben ciao. Grazie mille. Chi account nord Italy di Gestim? Esatto. Eh, Angela, ci racconti un po' qual è il cliente tipo di Gestim? In realtà eh, il cliente di Gestim può essere sia la piccola agenzia... Che il grosso gruppo in franchising perché noi offriamo delle soluzioni che possono soddisfare le esigenze di ogni cliente quindi è assolutamente adattabile insomma le esigenze sia del piccolo del medio che del grande realtà che ci sono presenti nel territorio e, senti, Gestin non è solo tra i gestionali, ricordiamolo che è un gestionale per, per agenti, uno dei più utilizzati del momento, eh, ma offre anche una importante consulenza. E il concetto un po' chiave no, di queste sinergie di quest 2022 è il concetto di consulenza. Lo sentivamo prima anche nella, nella plenaria no, di come sta diventando importante, lo abbiamo visto anche prima anche in compagnia. Di certo. altri tuoi colleghi prima che ribadivano l'importanza no, della consulenza, eh, questo che cosa significa? Fare consulenza per la gente immobiliare cosa significa? Significa proprio accompagnarli perché spesso lo scegliere un CRM come gestim è anche un cambiamento importante, quindi noi andiamo anche a, a sradicare le loro abitudini e quindi c'è questa esigenza di poterli affiancare in questo percorso e anche dopo. Però ce lo facciamo raccontare da tre clienti che abbiamo intervistato, anzi o meglio, sono andati a ruota libera loro, tre realtà, eh, una del nord Italia, una del centro Italia e una del sud, eh, e quindi possiamo sentirlo direttamente da loro, che cosa significa la nostra consulenza nei confronti dei clienti. Perfetto. Buongiorno a tutti, mi chiamo Giorgio Cavallo, sono direttore amministrativo del gruppo IBRI. IBRI è una realtà sul, ter sul territorio nazionale e ha due anime, un'anima immobiliare, quindi è proprietaria del piccolo patrimonio immobiliare e un'anima eh, di servizi immobiliari eh, che eh, ha la uh, vocazione di servire tutto il territorio eh, sia nei servizi immobiliari sia nell'agil, cioè l'intermediazione eh, immobiliare. L'intermediazione aveva eh, la necessità di eh, proseguire negli investimenti e nel migliorare il servizio per i propri clienti e soprattutto per i propri collaboratori nell'utilizzo di un applicativo eh, adeguato alle, alla, alle eh, moderne esigenze. Cosa succede? Succede che eh, con il nostro amministratore eh, delegato, eh, Pino Caruso, insieme eh, a noi, dello staff del, della capogruppo, abbiamo fatto una software selection. Una software selection che si basa, eh, tutte le nostre software selection si basano su due linee, la bontà del prodotto ma soprattutto la eh, chimica che si va a eh, costruire a creare con gli interlocutori, con le persone, perché poi le difficoltà sono ovviamente tante e i software non risolvono le difficoltà che si incontrano. Sono, il software è uno strumento che dato dalle persone e alle persone adeguate permette di arrivare a risultati importanti. Sottolineo questo perché è quanto, ora dopo quasi un anno, eh, anche meno, perché la via è stata veloce, ma un anno di conoscenza delle persone di Gestim, è il, mm, il significato ed è il messaggio più importante che eh, abbiamo raccolto in azienda, cioè noi possiamo contare sulle persone, che sia dei consulenti, sia dei tecnici, che fanno proprie le nostre preoccupazioni, le nostre ansie le trasformano in operatività tempestiva per non lasciare scoperto, scoperta l'attività e l'azione commerciale. Quindi eh, abbiamo trovato, mh, sembra quasi una, una filippica, non una filippica, un, uh, un plauso eccessivo a un'azienda, ma vi assicuro che io arrivando da, eh, da un'esperienza di software house, eh, la differenza è inutile, lo si dice, lo si sente dire spesso, ma continua ad essere l'uomo. E, e l'uomo poi può tradurre in, in procedure tutta quella che è la propria intelligenza, così come noi l'abbiamo riscontrata, è ovvio, quindi non vi sto a parlare del prodotto perché è ovvio che sia adeguato, mh, se no non, è, non lo avremmo certo. Eh, ho scoperto e ho avuto la piacevolezza di avere l'ultima eh, conferma della buona scelta che abbiamo fatto, e cioè oltre ad essere dei vari interlocutori con noi, e quindi potrebbe anche essere un po' scontato perché siamo i clienti, sono stati degli ottimi interlocutori con... nell'interfacciarsi ad altre persone che ci forniscono software e voi sapete quanto sia difficile far colloquiare due, tre barra software house. Loro hanno avuto la pazienza anche di immedesimarsi e far sì che il trapasso, il travaso dei dati, il colloquio, si eh, sia sì, sì, risolto in una garbata conversazione con un efficace risultato. Eh, tutto ciò ha fatto sì che, e io mi auguro che questo video non si trasformi poi in un aumento del destino prezzi, nel momento in cui teoricamente dovremmo chiedere uno sconto, ma abbiamo distinto anche una cosa molto importante. L'aspetto commerciale lo abbiamo gestito come due aziende che fanno gli interessi delle proprie aziende e lo devono affrontare. E mai è stato strumento di negoziazione sulla sostanza. I soldi sono andati nel verso in cui devono andare i soldi, con una trattativa corretta, eccetera. Ma la e a prescindere, che una volta fatta la trattativa, l'approccio delle persone di gestim è stato lo stesso approccio che avrebbero e che ci, sia, ci si sarebbe aspettati, che ci si aspetta con un deal importantissimo. Il nostro era un deal molto importante, ma non importantissimo per una realtà eh, polietrica e molto molto come gesti, quindi lasciatemi dire, siamo dei piccoli clienti. In questo uh, momento mi sento assolutamente di, eh, posso permettermi sì, di eh, sponsorizzare gesti perché è veramente il partner con cui si fa sinergia vera. Vi ringrazio, vi saluto. E buon lavoro. Ciao a tutti, sono Roberta Varello e sono il broker di Immobiliare Brava. Immobiliare Brava è una realtà su Palermo, non so se è la prima o la seconda o la terza, è comunque una delle realtà più importanti di Palermo perché coinvolge un team di 32 persone. E lavoro nel settore immobiliare da oltre 20 anni. E, e abbiamo voluto eh, sperimentare, mettere a, testa, a terra una nuova realtà eh, che coinvolgesse in primis le persone, quindi eh, tutto il, il lavoro che, che svolgo come broker, come coach della mia struttura è, è incentrato sulle persone. Immobiliare Brava nasce proprio dal, dall'idea eh, di, di noi soci, sostanzialmente siamo io, mio fratello e mia sorella, e, eh, del, dopo varie esperienze fatte dell'immobiliare, io ho lavorato per tanti anni per una rete in franchising eh, nazionale eh, nasce proprio l'idea di mettere a terra un progetto che potesse eh, aiutare gli agenti immobiliari coloro che magari erano un po' stanchi di questa professione perché presi da tanti dettagli eh, che, che sono quelli che alle volte distraggono proprio il classico agente immobiliare quindi abbiamo cercato di ottimizzare all'interno della nostra struttura tutti quei processi, di semplificare tutti quei processi affinché l'agente immobiliare diventasse un, un produttista di e eh, in due anni devo dire che ci siamo riusciti perché eh, i nostri agenti hanno fatto un salto veramente importante a livello produttivo e quindi insomma, siamo abbastanza soddisfatti. Eh, siamo soddisfatti anche del modo eh, in cui proprio impattiamo all'interno della, della nostra città eh, sia con i clienti che con, eh, che con i nostri agenti stessi. Quindi abbiamo creato proprio un protocollo, una, una, la, viene chiamato formula brava, quindi una formula, ma come se fosse una formula magica, quindi un insieme di componenti fatte da strumenti, persone e competenze che possono semplificare, possono sicuramente rendere più funzionale. L'acquisto di un immobile. Eh, oggi eh, siamo in continua crescita eh, e ovviamente, come ogni, come ogni realtà innovativa, siamo alla continua ricerca di strumenti che possano aiutarci e semplificare quella che è la nostra attività. E per questo, qualche mese fa sono andato alla ricerca di un, un software gestionale, proprio perché non contento di quello che utilizzavo eh, precedentemente, perché avendo una struttura Grande, o meglio, con tante persone da gestire, sì, grande anche nella sua, nel, sì. nella sua produzione. Ma con tante persone trovavo difficoltà nel gestire, nel controllare, e quindi nel, nel semplificare tutti i processi. Ho fatto varie, varie ricerche, ho fatto vari incontri e ho trovato poi la, la soluzione in Gestim. Ho conosciuto Angela. Eh, che mi ha semplificato veramente la vita perché ha avuto tanta pazienza intanto e tanta disponibilità nei miei confronti e quindi tutte quelle che per me erano le difficoltà, tutte quelle che per me erano quelle interferenze che non riuscivo a smarcare in altro modo, eh, con la pazienza e con la disponibilità siamo riusciti a smarcare, quindi eh, ho trovato un qualcosa che probabilmente neanche mi aspettavo, ovvero da un... Eh, da un servizio web, da un software, da, una da un qualcosa di digitale non ti aspetti che ci sia tutta questa assistenza di una persona, una eh, persona che è conosciuta proprio eh, fisicamente, che è venuta a trovarmi all'interno dell'ufficio, quindi eh, non soltanto un, un call center, qualcuno che non ha idea di chi sia, una persona che si prende cura veramente dei, dei bisogni del cliente, quello ha fatto la differenza. Eh, quindi per me è stato, eh, come per me è fondamentale nel mio progetto lavorare con le persone, far sì che ci sia un legame tra le persone, con i gesti mi ho creato subito una, una, un legame con, eh, con il commerciale, quindi siamo andati a lavorare direttamente sul progetto, semplificandolo e potenziandolo al massimo. Quindi per me è grandissimo beneficio essere in gesti. Eh, buongiorno a tutti, eh, mi presento, sono Nicola Volpes e rappresento il gruppo Volpes, un'azienda eh, storica nel panorama immobiliare, l'azienda la, che qui rappresento eh, è sul mercato da 55 anni, quindi credo che sia una delle più lunghe in Italia, abbiamo il nostro quartiere generale a Roma, ma siamo presenti in altre città come, come Milano. E, mh, come azienda eh, ricopriamo vari aspetti del settore immobiliare, in cui la parte focale è la parte dell'intermediazione, dell soprattutto negli ultimi anni. E già dalla metà degli anni 90 siamo stati sempre molto attenti alla parte eh, tecnologica e già dall'epoca ehm, abbiamo scelto di informatizzare la nostra azienda Creando nel 94 il nostro primo eh, gestionale. Quindi abbiamo oh, sufficiente dimestichezza con i sistemi informativi per eh, oggi apprezzare ancora di più quello che Gestin ci, ci mette a disposizione. Credo che eh, uno degli aspetti più importanti da valutare nella scelta di un'azienda partner che fornisce un gestionale, comunque un sistema informativo, sia quella proprio della longevità. Noi siamo una agenda longeva e quindi questa caratteristica per noi è un valore fondamentale. Questo perché è capitato in anni passati, prima di incontrare Angelo e la, la realtà che lui rappresenta, la splendida realtà che lui rappresenta, abbiamo avuto altre esperienze, eh, anche di gestionali ben fatti, di sistemi informativi all'avanguardia per, per l'epoca. Eh, il problema che abbiamo sempre riscontrato era... Ehm, la longevità delle aziende che le sviluppavano, aziende iperdinamiche all'inizio, eh, prodotti sicuramente di qualità, ma aziende che, nell'arco di 3, 4, 5 anni, sparivano dal mercato obbligandoci a iniziare l'informatizzazione da capo con tutti i problemi che eh, immaginate eh, un'azienda possa avere nel reinformatizzare nello spostamento nello spostare i dati da un sistema ad un altro. E, siamo un'azienda che, nonostante è strutturata, è un'azienda basata sulla famiglia, fondamentalmente, e tutti i rapporti che noi abbiamo sia all'interno della nostra azienda ma anche con i fornitori strategici sono rapporti in cui l'aspetto personale umano è fondamentale. E alcuni anni fa, ormai credo più di una decina di anni fa, tramite un, un amico comune, un partner all'epoca del settore immobiliare, vi eh, la fortuna di conoscere Angelo, eh, ci siamo subito eh, capiti eh, su quali sono le esigenze della nostra azienda, eh, ma soprattutto ho trovato eh, una, una persona e una realtà pronte a risolvere il problema, quindi veramente un partner strategico, non un semplice fornitore. In tutti i momenti della nostra eh, storia vissuta con Gestime, eh, non abbiamo mai avuto né un problema eh, di, di incomprensione né un disservizio eh, così importante da spingerci a cercare altre, altre soluzioni. Eh, un'azienda sempre attiva, un'azienda in cui anche per loro l'aspetto umano è fondamentale, è importante. Spesso mi trovo anche per sciocchezze, a volte i miei collaboratori si trovano a chiamare Angelo a tutte le ore che comunque sia rappresenta l'azienda eh, con tutti gli impegni che ha e sempre o risponde al telefono o richiama entro breve anche per la problematica più sciocca e questo oggi è un valore imprescindibile in un mondo in cui spesso chiamiamo le aziende e ti risponde un botte non riesci mai a parlare con, con, con qualcuno e questo stile di lavoro è stato da loro mantenuto nonostante l'acquisizione da parte di una grandissima azienda che pensavano li avrebbe portati a perdere questa caratteristica, cosa che fortunatamente non è, non è accaduta. Un piccolo, un piccolo aneddoto per farvi capire eh, l'importanza che per noi e riveste l'azienda Gesti, ma al di là della. Del portale e del gestionale che utilizziamo eh, è accaduto poco tempo fa in occasione del rifacimento del nostro sito internet. Eh, il nostro responsabile marketing mi aveva indotto, insomma, in quel momento a scegliere, a optare per un fornitore, un fornitore diverso, esclusivamente per la parte di realizzazione del sito. Fornitore che si era presentato con tutte le credenziali con tanti lustrini, fornitore che, purtroppo, dopo un po' ci ha lasciato. Wow. Come si dice al palo, quindi ci ha fatto perdere tempo e noi avevamo l'esigenza perché avevamo comunicato anche eh, sia ai nostri azionisti, ma soprattutto al, alla nostra, al, ai nostri collaboratori, alla nostra clientela che a breve sarebbe stato rilasciato il un sito internet. Ho chiamato Angelo, anche un po' imbarazzato, ovviamente perché avevo scelto un po', l'avevo tradito su questo, chiedendogli di, di risolvere un problema. Eh, è stato no, grande, fenomenale, ancora ricordo, era un periodo a cavallo con le vacanze in natalizia, ecco più o meno era questo periodo, eh, nell'arco di un mese e mezzo, aveva realizzato un sito internet identico a quello che avevamo progettato anche, però sotto alcuni aspetti, migliori dal punto di vista tecnologico, risolvendo un problema per me interno molto molto importante, di questo lì sarò, sarò sempre sempre grato. Ecco. Quindi, eh, ritornando all'importanza all dei rapporti umani, eh, volevo dire che la scelta di un'azienda partner, nell'aspetto tecnologico, e oggi è importante valutare l'aspetto anche relazionale che è fondamentale. Angela, devo dire delle testimonianze che parlano da sole, vi raccontano come un partner affidabile, eh, paziente, presente, quindi sicuramente... Eh, importante no? nel, nel, nel in quel concetto che dicevamo nel prestare consulenza ecco eh, sicuramente queste testimonianze raccontano appunto molto di voi anche con questi aneddoti su, che proprio indicano la serietà con la quale prestate la vostra consulenza eh, possiamo però cercare di individuare come si trae il massimo valore dall'utilizzo del vostro gestionale di gestim allora sicuramente il massimo valore lo possono ottenere interagendo non solo con il software eh, ma soprattutto con noi, eh, io ho dei, dei colleghe meravigliose in ufficio del Desk, che li sostengono sempre, li aiutano anche con delle assistenze in remoto. E noi che siamo sui territori, io, io, Nicoletta, Marcuzzi, che è la mia collega, Claudio Rionetti, e ovviamente in primis, come sempre, Angelo Semerano, che è il papà di Gestim, eh, che da 18 anni. Insomma, cerca nel limite del possibile di essere sempre molto presente quindi eh, ripeto è proprio un inizio mh, della relazione con noi eh, lavorativa e proprio quando si sottoscrive il contratto perché siamo eh, felici e orgogliosi di poterli sostenere come diceva anche Nicola con una telefonata, anche con una domanda che magari c'entra poco, oppure con delle reali esigenze di formazione, di consulenza, di progettualità, di soluzioni informatiche, ad esempio appunto con altre, altri software. Quindi riusciamo a, ad essere sempre molto presenti e questo per noi è un grande orgoglio. Che ci ha sempre contraddistinto e quindi siamo molto contenti di metterci la faccia sempre tutti i giorni. E così come hanno anche testimoniato i video che abbiamo visto, sulla vostra presenza ieri come oggi presente che tra l'altro è anche l'hashtag di, esatto. di sinergie quindi per chiudere il nostro cerchio grazie Angela, grazie, grazie per la tua testimonianza grazie, grazie, grazie di te. questa opportunità, io come sempre sono sempre molto emozionata e vi ringrazio per il tempo e il tempo che ci avete dedicato a conoscerci un po' meglio grazie, grazie a voi grazie a te.